Ok, allora riprendiamo dopo l'intervallo forzato dall'interruzione del portale, eh, esattamente dove siamo rimasti, dove è rimasta, diciamo, fin dove è rimasta tagliata la, la discussione non ricordo, ma ricordiamo solamente ciò di cui stavamo parlando, eh, no, qui, su come evolvono gli indici, le variabili di controllo dei vari cicli quando abbiamo dei cicli annidati uno dentro l'altro e quindi eh, abbiamo sempre un ciclo esterno, per noi erano le righe, il ciclo interno per noi in questo esempio erano le colonne, ma poi in generale possono essere diciamo così, qualunque cosa, dipende da cosa stiamo facendo, eh, dipende dal problema che stiamo risolvendo, ma la regola generale è che il ciclo interno gira più veloce, nel senso che per ogni singola iterazione del ciclo esterno, nel nostro caso quello su X, quello interno fa tutti i valori che deve fare. No? È un po' come se avessimo, immaginate il contachilometri dell'auto: no eh, quando avete i chilometri, e quindi la cifra delle dei, dell unità di chilometri e la, la cifra delle decine di chilometri, questa viaggia più velocemente solamente quando questa qui arriverà al 9 e poi passa lo 0, allora in questo caso questa qua dal 3 passerà al 4. E quindi immaginate che sia, diciamo così, un po' eh, il ciclo interno, sono le cifre più, che si muovono più velocemente, quando termina il ciclo, diciamo si arriva, arriva fino in fondo, no? il ciclo dei valori eh, per cui quella variabile interna ha terminato, diciamo arriva al suo massimo, al suo limite, allora si incrementa di 1 il ciclo più esterno e riparte da 0, o da 1, insomma dal valore iniziale, il ciclo più interno. Quindi questo è il modello eh, che vi avevo già introdotto ieri verso la fine della lezione, chiaramente eh, oggi, diciamo, avendo fatto questi due esempi, spero che sia più chiaro, no? sia, sia sul discorso del eh, ciclo di dati per la validazione dell'input, abbiamo fatto come primo esercizio questa mattina, e quest'altro sul, sulle tabelle bidimensionali, come abbiamo visto, è più facile partire da un esempio perché si capisce perché introduco il doppio ciclo e quindi capisco anche meglio come sta funzionando. Poi, avendo un po' di abitudine su questo, sarà anche, diventerà sempre anche più facile per voi riuscire a leggere un doppio ciclo eh, eh, o una struttura più complicata e sapere cosa sta facendo e perché. Eh, su questa linea ci sono, vabbè qui ci sono i vari esempietti, ci sono parecchi eh, tipi di diciamo, giochini che si possono fare, sempre giocando, ma semplicemente come allenamento sui doppi cicli. No? Eh, qui il libro e le slide ne riportano alcuni, alcuni esempi. Ad esempio, eh, che, che siamo così, sono quasi tutti della, della tipologia disegna una figura fatta di asterischi, no? una, una figura di varie forme. E, eh, allora, eh, in questo caso ti chiede di disegnare una un rettangolo scusate, di tre righe di quattro colonne di asterischi. E in questo caso vor vorrà dire che, ragioniamo in stesso modo, io ho tre righe, ogni riga corrisponde al ciclo esterno, in questo caso è chiamato I, eh, e ogni riga è, è divisa in quattro colonne, quindi ogni singola colonna corrisponde a un'iterazione di un ciclo più interno, che in questo caso è chiamato J. E vedete che 3 e 4 sono la dimensione delle riga e delle colonne e all'interno del ciclo farò una stampa di un singolo asterisco, quindi singola cella, e poi alla fine della riga, qua, metterò il mio a capo, che corrisponde alla print senza nulla. Quindi quello che potete provare a fare è, beh, questo qua è esattamente la stessa cosa, invertendo le righe con la colonne, mettendo il ciclo esterno con quello interno. Eh, abituiamoci al fatto che le variabili di controllo possono avere. Qualunque nome che noi gli diamo, decidiamo di dargli, in questo caso spesso saranno I e J I o I J, K nel caso in cui avessimo tre cicloni dati perché ovviamente nessuno mi vieta di fare un terzo, però nel caso precedente l'avevamo chiamato X e P perché ci aiutava a capire meglio quale fosse il significato di quel valore, no? non necessariamente la chiamo X e la I, I come numero di riga va bene, X come il valore di allevare la potenza è più chiaro ancora. Quindi io non voglio eh, cioè così, vederli caso per caso, ma eh, provateli, poi in laboratorio ci saranno anche esercizi di questo genere, eh, provate un po' a pensare a come ottenere forme di tipo diverso. Ad esempio questo triangolo qua, come lo ottengo? Beh, questo triangolo sarà fatto di quattro righe, ma le righe non sono tutte uguali questa volta. Nelle righe dovrò scrivere solamente nella prima riga, un asterisco, nella seconda riga due asterischi, nella terza riga tre asterischi, nella quarta riga quattro asterischi e va bene, in generale in generale io devo riuscire a fare questo passaggio concettuale nella riga I di indice I quindi I vale 0, vale 1, vale 2 quanti asterischi dovrò stampare? E devo stampare I più 1 asterischi perché se I vale 0 quindi sono sulla prima riga i uguale 0, devo fare un asterisco, seconda riga, i uguale 1, devo fare due asterischi, e così via. Quindi ogni volta sulla riga iesima dovrò fare i più 1 asterischi, e questo qui lo vediamo qua, nel senso che il ciclo più esterno viene eseguito 4 volte, 0, 1, 2, 3, il ciclo più interno viene eseguito i più 1 volte, dove i è l'indice dell'iterazione più esterna. Quindi se i vale 0, i più 1 vale 1 e quindi il ciclo, sulla prima riga, cioè quando i uguale 0, il ciclo interno viene eseguito una volta. Range di 1, quindi 0. J uguale 0 e basta. Alla seconda iterazione abbiamo i uguale 1 e quindi questo range andrà fino a 2, quindi assumerà due valori, 0 e 1, e quindi stamperò due asterischi e così via. Quindi in questo caso... Il valore della variabile esterna, della variabile di controllo del ciclo esterno, influenza il numero di iterazioni che vengono fatte nel ciclo interno. Se il numero di iterazioni, numero diciamo di colonne, fosse costante, avremmo sempre delle cose rettangolari. Se invece il numero di colonne dipende dalla quale riga, da quale sia la riga su cui mi trovo, vabbè, allora riesco a, a ottenere anche delle forme eh, più strane. Eh, provate, vi, vi suggerisco di farlo per, per pratichirvi eh, ad esempio questo qua col, col triangolo di asterischi eh, a fare il passaggio a mano no? l'entracing delle istruzioni oppure attraverso il debugger no? capire diciamo, eh, passo a passo come, come funziona e sono esattamente gli stessi ragionamenti che abbiamo fatto per la tabella delle potenze più semplificati e poi chiaramente ci sono delle cose più curiose delle forme strane ci sono delle cose alternate per cui vado a vedere eh, non guardate questa, non guardate la soluzione prima di farlo e poi dopo che l'avete fatto cercate di verificare se capite come è stato fatto nel libro perché questo si può fare almeno in 40 modi diversi, ci mancherebbe eh, e quindi... Eh... Sì, io già l'avrei fatto in un modo diverso, ma, uh, ma non importa, nel senso che l'importante è avere diciamo, la, la scacchiera ottenuta così, oppure trattini e asterischi alternati, ci sono varie forme. Nel, nel, nel, nel laboratorio ne proponiamo un paio di esercizi anche su questa forma qua. Eh, non servono a niente questi esercizi se non a impratichirsi bene su come gestire questi vari cicli, su questi vari indici annidati. Mm. Ehm... A questo punto io volevo visto che eh, diciamo così stiamo chiudendo, completando questo, questo argomento eh, vi salterei questo esercizio che trovate sulle slide che in realtà è molto simile a quello che abbiamo fatto all'inizio sui due cicli anni dati di input semplicemente qua ci sono due cicli uno che conta il numero di studenti e l'altro che conta i voti di quegli studenti e quindi ne calcola le medie ma mi piacerebbe invece eh, parlare di altri due, ehm, fare altri due esercizi insieme a voi. Eh, uno è... Beh, partiamo da questo, scusate, vado, vado in ordine leggermente eh, diverso solamente per, imp per impiegare meglio il tempo. Eh, questo capitoletto è l'elaborazione di stringhe, voi dite che cosa c'entra l'elaborazione di stringhe che le abbiamo già fatte no? in un capitolo, in un'unità che parla di cicli. Ecco, perché le stringhe ovviamente sono delle sequenze, quindi finora abbiamo giocato su cicli, doppi cicli, che usavano numeri. Eh, vabbè, sul ciclo for abbiamo fatto vedere che può iterare anche sulle stringhe, ma vediamo un po' il fatto che il ciclo for possa iterare sulle stringhe, che cosa ci permette di fare. Ok. Noi alcune analisi sulle stringhe le sapevamo già fare, no? tipo sono maiuscole, sono minuscole, sono fatte di numeri, sono fatte di lettere, ma perché c'era già una funzioncina che faceva il lavoro per noi. Se invece qualcuno mi dicesse, ma eh, quante volte compare un certo carattere o una certa sequenza di caratteri, oppure quante volte abbiamo due vocali consecutive, no, perché se io ti chiedo un singolo carattere, quante volte compare la X, voi mi dite, c'è il metodo count? Benissimo. Se però ti chiedo quante vocali compaiono, e non c'è il metodo count per, fare, eh, per contare le vocali, Potresti contare le A, poi le E, poi le I, poi sommarli, è un modo. No? Oppure analizzi la stringa eh, secondo qualche regola, diciamo così, che, che, che ti sei dato in un certo senso. No? Eh, qui ci sono alcuni esempietti che in realtà si, si risolvono con cicli di tre righe, ecco, ma ci servono per aiutarci a ragionarci. Ad esempio, voglio sapere in una stringa quante lettere maiuscole ci sono. Allora, io ho la funzione isupper che mi dice se una stringa è tutta maiuscola, ma qui il problema è diverso, la stringa magari è un po' maiuscola, un po' minuscola, magari io ho la stringa che si chiama eh, ABC eh, C maiuscolo, D maiuscolo, F minuscolo per dire, e, e quindi devo dire che questa stringa contiene due lettere maiuscole complessivamente se io chiamo i zapper su questa stringa mi dice falso no, non è maiuscolo perché i zapper eh, è soddisfatto solamente se tutte le lettere sono maiuscole. Quello che devo fare è prendere i caratteri uno alla volta e chiedermi tu sei maiuscolo no, va bene, tu sei maiuscolo no, tu sei maiuscola c sì e allora conti uno, tu sei maiuscola di sì allora facciamo due, la f non è maiuscola e quindi non aggiunge. Quindi in qualche modo analizzo uno per uno i singoli caratteri della stringa, se quel carattere soddisfa il criterio che sto cercando, quindi in generale il match, no? il criterio di corrispondenza che sto cercando, allora incremento un contatore. Il codice lo vediamo qua sotto. Io, questo codice di fatto, lavora con un contatore, un uh, sì, uppercase, cioè maiuscole, lo inizializzo 0 e lo incremento all'interno di un ciclo. Quando lo incremento? Beh, allora, il ciclo itera sulla stringa. Carattere in stringa. Ogni iterazione del ciclo sarà un singolo carattere. Su questa mia stringa, di esempio, a, b, c, d, f, questo ciclo for farà 5 iterazioni. A minuscolo, b minuscolo, c maiuscolo, d maiuscolo, f minuscolo. E ad ognuna delle 5 iterazioni il valore della singola lettera per esempio, la prima iterazione, la minuscolo, viene messo dentro CH, dentro questa variabile CH. E quindi fate attenzione al trucco, io vado a chiedere non all'intera stringa, se è maiuscola, ma al singolo carattere, perché CH alla prima iterazione vale A, alla seconda iterazione vale B, alla terza iterazione vale C, ma, C grande. E quindi chiedo, la prima volta sto facendo A minuscolo, se è maiuscolo, e lui mi dirà no, falso e infatti, infatti all'interno di questa IF in corrispondenza dell'A minuscolo non faccio nulla perché questa condizione è falsa e non incremento il contatore la stessa cosa su B minuscolo quando a un certo punto farò C maiuscolo punto isapper, lui mi dirà sì e quindi eseguirò questo incremento e incrementerò il contatore di 1 quindi qui stiamo combinando le cose che sappiamo un ciclo for con dentro un if che va a controllare un carattere con una funzione che già conosciamo sul cioè no, sul, sull'analisi delle stringhe e dei caratteri. Quindi quello che stiamo facendo da adesso in avanti, vi rendete conto, è combinare tra di loro le cose già, che già sappiamo per risolvere problemi che prima invece non, non potevamo eh, affrontare. Ricordiamoci solo che questa istruzione for CH in string, di fatto quello che fa è prendere una stringa fatta di tanti caratteri, e la spezza in tante stringhe singole, fatte di un carattere solo a ciascuna. Quindi il singolo ch che abbiamo qui è una stringa fatta di lunghezza 1, sempre per definizione, per costruzione. Ok? Questa può avere una lunghezza length di stringa, che non sappiamo quale sia, 1, 2, 5, 10, ma è sicuro che l'eng di ch vale sempre 1 sempre quindi prende e se la lunghezza della stringa fosse 10 questo ciclo for viene eseguito 10 volte ciascuna, vo ciascuna delle 10 volte con una stringhetta ch di un carattere solo di lunghezza 1 che ovviamente va a prendere poco per volta i caratteri della stringa grande okay? perché arriva ad altri linguaggi eh, in python non esiste nessun tipo di dati carattere cioè il singolo carattere è comunque una stringa Stringa di lunghezza 1, e questo vuol dire che tutte le funzioni che conosciamo già sulle, eh, sulle stringhe funzionano anche sui singoli caratteri. Altro esempio, ma è la stessa cosa, eh, contiamo le vocali. Quante vocali sono presenti in una stringa? Eh, anche qua prendiamo un carattere per volta e ci chiediamo, sei tu una vocale? E come faccio a sapere se un determinato carattere è una vocale o no? Beh, se andate a cercare is vocale o is consonante non lo trovate nella libreria delle funzioni, se non c'è una funzione me lo faccio io. E quindi ad esempio posso chiedere se un carattere è all'interno di una stringa che ho costruito io che contiene le, eh, le, le, le cinque vocali. Quindi... In questo caso non sto, sto usando l'in un po' al contrario rispetto a come facevamo prima. No? Prima usavamo l'in per cercare se dentro la stringa c'era un carattere. Magari cerchiamo gli spazi. C'era uno spazio nella stringa, spazio in, c'era il punto decimale nella stringa, punto in, valore. Qui stiamo usando il contrario, stiamo prendendo un singolo carattere di una stringa, verifichiamo se all'interno di un set di caratteri permessi o desiderati o che voglio contare, e se sì... Ne tengo conto, in questo caso incremento un contatore. Sapendo che poi questa operazione di controllare un singolo carattere, io la ripeto, la itero tante volte quanti sono le, ehm, le lettere o i caratteri di, di, della stringa di partenza. Eh, la stessa cosa, no, qui sono tutte variazioni sul tema, in generale quando vogliamo cercare se una condizione è vera molto spesso si può impostare un ciclo for eh, sul carattere stesso però se invece avessimo bisogno no, anche della posizione se uno mi chiedesse senti dimmi quali sono le posizioni di tutte le lettere maiuscole all'interno di una stringa allora non mi serve solo dire che ho una C e una D tornando a due pagine prima, mi dice, ho due lettere, sono C e D, sono entrambe maiuscole, quindi in totale ne ho due. Ma se mi chiedono, sì, ma dove sono? Eh, io dovrei dire, sono nella posizione 3 e 4, ricordiamoci che contiamo da 0, 0, 1, infatti ho sbagliato, eh, 0, 1, 2 e 3, nella posizione 2 e 3. Devo stampare le lettere maiuscole sono nella posizione 2 e nella posizione 3. Come faccio a farlo? Beh, in questo caso non posso fare un for i eh, caratteri in stringa perché mi darebbe i caratteri uno per volta come abbiamo fatto, ma non mi dice dove sono questi caratteri. E in questo caso allora useremo, eh, il solito, ma l'abbiamo già visto prima, il solito trucco range di length. Eh, quindi vado a vedere, eh, vado a costruire una sequenza di numeri interi, un range di numeri interi, che varia tra 0 e la lunghezza della stringa, meno 1, chiaramente. E allora ho, mh, I non è il singolo carattere, ma è l'indice della posizione del carattere, e quindi per sapere qual è il carattere lo devo andare a pescare, a prendere no? con l'operatore parentesi quadra per indicizzare il primo, il secondo, il terzo, e il quarto carattere della stringa. Mm? Um, quindi abbiamo queste due forme no? per analizzare il contenuto delle stringhe, for carattere in stringa oppure for intero i in range di lunghezza della stringa. In entrambi i casi analizziamo i caratteri ma nel primo caso avremo ad ogni interazione la singola stringhetta lunga 1, nel secondo caso invece avremo i numeri interi che corrispondono all'indice. Dall'indice posso sempre risalire il carattere, non è vero il viceversa, una volta che ho il carattere non posso sapere qual è l'indice. Uh, Lorenzo mi indica una cosa che effettivamente è sbagliata la slide grazie per la segnalazione questo non è char ma ch chiaramente questo qua deve essere uguale a questo mm. grazie, correggiamo la 99, fatemi prendere un appunto uh, slide 99 char diventa ch ok ehm. Um. Cosa succede invece se mi chiedono la prima occorrenza di una cifra numerica in una stringa? Cioè immaginiamo di avere eh, una stringa che contiene lettere e numeri e mi chiedono qual è la posizione del primo numero che compare dentro la stringa? Allora questo di per sé posso impostare un ciclo che, va, che itera sulle posizioni da 0 a 0 fino alla lunghezza della stringa la differenza e quindi per ogni posizione mi chiedo quella posizione lì è una cifra decimale oppure no quindi fin qua nulla di, di, di strano la cosa diversa è che se mi dicono che mi devo, mi devo fermare appena ho trovato la prima occorrenza quindi la, la stringa potrebbe essere lunghissima ma a me interessa solamente sapere dov'è il primo numero e poi quindi posso fermarmi, non ho bisogno di scandire l'intera stringa ma solamente la porzione di stringa finché non trovo ciò che stavo cercando. Allora in questo caso ehm, devo avere una condizione di terminazione duplice, cioè il ciclo while deve andare avanti finché non ho raggiunto la fine della stringa e la fine della stringa la raggiungerò solo quando eh, non trovassi nessun numero. Se non c'è nessuna cifra io vado avanti, avanti, avanti avanti e prima o poi arriverò alla fine. Oppure, seconda condizione di terminazione, quando, eh, tro, eh, quando trovo una cifra numerica. Allora a questo punto avrò un flag che mi farà uscire. Quindi, se non ho ancora trovato la cifra numerica e non sono ancora alla fine della stringa, vai avanti. E vai avanti cosa vuol dire? Controlla se questa posizione è una cifra, se è una cifra, esci, quindi di che l'ho trovata, e quindi se, se dico che l'ho trovata, found uguale true, alla prossima iterazione il ciclo while esce, perché la condizione diventa falsa, se invece non è ancora una cifra, non l'ho trovata, found rimane falso, e incremento la posizione di 1, quindi mi porto al carattere successivo. Perché abbiamo fatto vedere questo esempio? Ma perché, vabbè, a parte che è una combinazione un po' diversa delle altre cose che conoscevamo, eh, ma eh, si itera su una stringa usando un while e non un for. Perché? Ma perché la condizione di uscita è più complicata. Il for è tanto, è tanto comodo perché si gestisce da solo la variabile di controllo, ma è più limitato perché se lui inizia dal primo carattere della stringa va fino in fondo, oppure fino al numero che gli dico. Mentre qua, come dicevamo, abbiamo una condizione duplice, lunghezza della stringa, oppure trovato l'elemento. E allora in questo caso siamo obbligati a scendere, diciamo così, a usare la forma generale di ciclo che è quella dell'istruzione while. Dunque, adesso mi chiede se ci vuole minore o uguale. No, Direi di no perché eh, ricordiamoci che i caratteri di una stringa vanno da 0 alla lunghezza meno 1. Quindi se la position fosse già uguale alla lunghezza della stringa, quindi immaginiamo la stringa di 5 caratteri, length di string vale 5, i caratteri sono in posizione 0, 1, 2, 3, 4. Se per caso position fosse uguale a 5, e non esiste già più il carattere 5, perché il carattere 5 sarebbe il sesto carattere. E quindi se mettiamo un minore uguale qui, all'ultima iterazione questa string di position ci dà errore perché cerchiamo di accedere a un carattere che non esiste. C'è una funzione che restituisce vero se la variabile esiste, falso se la variabile non esiste? No, le variabili quando le interrogo devono esistere. E quindi la devo comunque sempre inizializzare. Cioè è comunque un errore cercare di usare una variabile se questa non l'ho creata, non l'ho inizializzata prima. Quindi non c'è nessun, nessun modo. Allora, né Lorenzo né Virginia non sono convinti che usare il ciclo while in questo caso sia utile. Allora, un ciclo for ha allora, aiutatemi a scriverlo. Allora, io a questo punto dovrei scrivere for uh, carattere in string al posto di questo ciclo while, ok? Quindi. Questo string di position me lo posso evitare perché sarebbe semplicemente carattere. E quindi se lo trova, questo else position non mi serve più perché, e non ce l'ho qua, perché eh, va avanti da solo il ciclo for. Il problema qual è? Che questo ciclo for mette found a true quando ha trovato una, una cifra, ma poi va avanti. Cioè se la mia stringa fosse a7b, c, d, e, f, k, l, 9, 9, 3, punto esclamativo, io qua mi devo fermare quando ho trovato il 7. Invece questo ciclo for ch in string mi andrebbe comunque avanti. Fino in fondo, tutte queste cifre qua in poi non mi serve guardarle, quindi uno, sto sprecando tempo. Due, attenzione, se ci sono delle altre cifre dopo, come il 9 che avevo messo qua, rischiano di essere considerate loro come la cifra che mi interessa. Mentre io invece ho trovato questa, lei è quella che mi interessa e mi, e mi devo fermare. Quindi in questo caso il numero di iterazioni che deve fare questo ciclo non è noto a priori. Il numero di iterazioni non è uguale al, alla lunghezza della stringa. Il numero di iterazioni nel caso peggiore è uguale alla lunghezza della stringa perché li cerco tutti e non ne trovo mai nessuno. Ma nel caso normale mi fermerò prima. Quanto prima? Non lo so. Non lo so perché finché non trovo l'elemento come faccio a dirti quando mi fermo. E questo è il motivo per cui è necessario usare un ciclo che possa terminare in qualunque momento con una condizione complicata, è complicata, insomma, un pochino più complessa, che è l'ho trovato, sì o no, oppure non ho, ho finito la stringa. Su un for questo non lo posso fare, perché il for è una condizione sola di uscita, cioè esaurire la stringa. Ehm, dice Simone, si potrebbe usare un ciclo for con dentro un break? Sì. Ma perché? No? Perché scrivere la stessa cosa in un modo più contorto, perché poi alla fine il BREAK è un'istruzione non strutturata. Se, se lo usi una volta non è un problema, se cominci a usarlo sette volte nello stesso codice ti assicuro che dopo un po' ti perdi e non sai più cosa stai facendo. E, e questo non è che sia molto diverso, è più esplicito. Quindi l'istruzione BREAK esiste, come vi ho detto ieri, ma io non ve la spiego, perché si può comunque risolvere qualunque cosa senza e, e, e ci obbliga a fare il ragionamento, diciamo così, compiuto su qual è la condizione di uscita. Se invece si comincia uno, uno a mettere delle uscite anticipate qua e là, rischia poi di fare la cosa sbagliata, nel senso che poi esce nel momento sbagliato se, se hai più punti di uscita. Ehm, ok. In questo caso, tra l'altro, poi eh, l'esercizio mi chiedeva anche di stampare la posizione e quindi il for non mi dava la posizione della stringa. Quindi avrei dovuto comunque contarmi con un contatore il numero di interazioni che passavano per ricostruirmi a mano, con fatica, diciamo così, il contatore eh, che invece Ora nel ciclo no. while era, era già implicito. No? Vabbè, ma questi sono dettagli se vogliamo. Come sempre la soluzione, non mi, non mi stancherò mai di ripeterlo, non è, non è unica, si può risolvere in tanti modi diversi. Noi cerchiamo di illustrare un pochino le varie, varie casistiche, così vi sapete diciamo, anche eh, eh, organizzare. Eh, se volessimo fare l'operazione inversa, invece, cioè, troviamo il primo numero, la prima cifra, vabbè, questo qui è quello che avevamo visto, c un ciclo wild, appena lo trovo alzo un flag e questo flag mi fa uscire dal ciclo. Ma se invece devo fare il contrario, trovare invece l'ultima cifra, o modi diversi, un modo è, vabbè, parto dal fondo. Trovare l'ultima cifra decimale all'interno di una stringa, altro non è che trovare la prima cifra che incontro partendo dal fondo della stringa anziché partendo dall'inizio. Nessuno mi obbliga a fare un ciclo che parte da zero e va avanti. Io faccio un ciclo che parte dall'ultimo carattere della stringa, cioè lunghezza meno 1, occhio meno 1, length di string, non è una posizione della stringa, è, uno, è, è già fuori e decremento fino a quando non arrivo fino a zero compreso, lo zero compreso perché è il primo carattere. E quindi lo stesso identico algoritmo che avevo prima studiato per trovare il primo carattere, in questo caso il primo carattere che fosse una cifra, lo uso tale e quale, cioè riuso il ragionamento no? che ho fatto prima, allora c'è un ciclo for col flag che mi fa uscire l'indice che diciamo così, mi conta fino alla fine della stringa, il ragionamento lo riuso, che è la parte faticosa, lo modifico un attimino. Ah beh, aspetta, se io inverto il ciclo, lo stesso algoritmo lo posso usare per risolvere un problema diverso. Oppure potrei usare un, eh, un algoritmo diverso che va comunque avanti, e fi, comunque sempre fino in fondo alla stringa e si ricorda la posizione in cui trova le cifre decimali, e eh, ovviamente questa supposizione verrà sovrascritta, aggiornata ogni volta che trovo una cifra e quando esce dal, dal ciclo sarà, si ricorderà l'ultima posizione che ha trovato. Quindi potete anche, eh, volendo provare a farlo in quest'altro modo. Quindi ci sono molti algoritmi diversi, però questo esempio qua è stato riportato proprio per dire eh, da parte difficile è stato il ragionamento, capire come funziona. Una volta che l'ho fatto, con piccole variazioni l'ho adatto a problemi diversi, quindi mi riconduco al problema di prima con un piccolo lavoro di codice ma soprattutto con zero lavoro mentale, che è quello più, più difficile. Eh, Andrea, queste cose qui funzionano ma non, non, non, non le voglio vedere. Questi test, se le variabili esistono o no, andando a interrogare il dizionario delle variabili locali, eh, fa parte della, codice, della parte di codice che si chiama reflection, in cui il codice interroga se stesso, ma... Eh, eviterei assolutamente di passare su questo piano perché LEN-1 come vi abbiamo già detto l'ultimo carattere della stringa non è quello nella posizione LEN ma è quello precedente altrimenti andate a prendere un carattere di troppo Ok. altro esempio qui mi dice dobbiamo controllare che una stringa sia un numero telefonico Corretto, numero telefonico valido. Eh, e negli Stati Uniti i numeri telefonici si scrivono in questo formato: dove al posto del cancelletto ci sta una qualunque cifra tra 0 e 9, e poi c'è un tra parentesi quadre e un trattino. Allora, come facciamo a verificare che una stringa inserita dall'utente abbia questo formato? Allora, in realtà, questo formato implica due cose. Uno, che ci siano alcuni caratteri specifici in alcune posizioni ben precise uno due, che tutti gli altri siano numeri quindi dobbiamo trovare la combinazione di queste due, di queste due condizioni eh, ci sono tanti modi di farlo proviamo a vedere quello che ci propone qua eh, il, il testo lui dice guarda, eh, verifichiamo questo qui se è corretto allora, la prima cosa che lui verifica è la lunghezza totale. Allora, Questi sono 3 più 3, 6 più 4, 10 cifre numeriche, una parentesi aperta, una parentesi chiusa e un trattino. Quindi in totale sono 13 caratteri. E quindi inizializzo subito un flag che mi dice la lunghezza è quella giusta? Se la lunghezza è quella giusta, questo valid diventa true. Se la lunghezza già non fosse quella giusta, è inutile che io vada a cercare i dettagli delle parentesi, delle cifre, eccetera. Non è valido, fine. Quindi, quindi ho inizializzato questo qua, se vogliamo una scorciatoia, ho inizializzato questo valid a true oppure false a seconda che questa uguaglianza sia soddisfatta oppure meno. Avrei anche potuto inizializzarlo a true e poi scrivere if not length string uguale 13. Valido uguale false, l'avrei messo a false nel caso in cui questa uguaglianza non sia vera e questo valido cosa mi serve? Mi serve per uscire dal ciclo. Cioè, questo ciclo che analizzerà i caratteri 1 a 1, il ciclo che analizzerà i caratteri 1 a 1, eh, dovrà uscire, interrompersi, appena trova qualche cosa che non funziona. Se la lunghezza della stringa è sbagliata, eh, c'è già qualcosa che non funziona già fin dall'inizio. Se invece la lunghezza della stringa è giusta, allora entro nel ciclo perché è uguale a 1 e andrò a controllare i singoli caratteri e ad ogni singola posizione avrò una regola diversa da verificare. Perché Luigi mi dice che dovrebbe essere 14? A me sembra che siano 10 cifre. Questa qua è la lunghezza della stringa, attenzione, che prescinde da come si chiamano gli indici. Quanti caratteri ci sono in totale? 1, che è la parentesi, più 3, 4. 5 che è l'altra parentesi più 3 8 un trattino 9 e 4 cifre, 13 quindi in totale sono 13 caratteri questi 13 caratteri dentro la stringa saranno ma questo non, non, non, non impatta sulla lunghezza, dentro la stringa questi 13 caratteri saranno memorizzati dalla posizione 0 alla posizione 12 ok um, Ok, e poi qual è la, la, la regola? Beh, ad ogni iterazione, ad ogni ciclo, io vado a verificare se il carattere che trovo in quella posizione sia eh, valido oppure no. E valido può voler dire cose diverse a seconda della posizione. Ad esempio, se la posizione è 0, allora devo controllare che il carattere sia un'aperta tonda carattere 0 è questo. Se la posizione è 4, 0, 1, 2, 3, 4, deve essere una chiusa tonda. Se la posizione è 5, 6, 7, 8, deve esserci un trattino. E quindi, se la posizione è 0 e la, la posizione della stringa non è, ricordatevi che questo vuol dire non uguale, vuol dire diverso, la posizione della stringa è diverso da aperta tonda, Oppure se sono alla posizione 4 e non trovo una chiusa tonda, oppure se sono alla posizione 8 e non trovo un trattino, oppure se sono in qualunque altra posizione e non trovo un digit, allora valid diventa falso. Quindi questa valid, sappiamo che è vero perché sono entrato nel ciclo while, e ogni volta lo ricalcolo e dico: Sì, ma tu adesso, adesso che sono nella posizione 4 è ancora valido o no? È valido. E allora, eh, se fosse una cifra, scusate, un numero, una stringa che deve contenere tutti, tutti i digit, semplicemente userei questo no? È valido se è un digit. In realtà questo test, se è un digit, vale solamente per le posizioni che sono diverse dallo 0, dalla 4 e dall'8. Negli altri casi dovrò mettere dei, test, dei controlli diversi. Quindi in questo caso controllare che sia una cifra, controllare che, non sia, che sia un trattino, eccetera. eccetera. Uh... Non mi convince tanto il diverso perché, eh, adesso ci ripenso, perché ci avrei messo un uguale, se la posizione è 0 è valido, se la posizione è 0 e la stringa è uguale all'aperta tonda, che dite? Oppure è valido se la posizione è 4 e in questa posizione l'ho trovato, io avrei messo un uguale qua, ma dobbiamo provare. Hm? Um, incrementare la posizione qui sotto mi chiedono cosa serve e serve perché siamo in un ciclo while e quindi la variabile di controllo posizione non si incrementa da sola non è che se ho scritto questa espressione qua in automatico come fosse in senso matematico eh, position è una variabile libera che può assumere tutti i valori possibili contemporaneamente Qui è una variabile che contiene un valore alla volta quindi io parto da 0 e poi 0, 1, 2, 3 fino al carattere 12 quindi il, non essendo un ciclo form o un ciclo while, la variabile di controllo me la devo incrementare da solo. Eh, sì, l'uguale diverso dipende da come imposti valid, ma quindi valid è impostato come vero se devo iterare. E quindi vero vuol dire che il carattere è ancora buono e quindi posso andare avanti. E io qua ci avrei messo l'uguale. Eh, magari lo proviamo, visto che ci stiamo. Proviamo a fare, eh, diciamo così, numero telefonico. Quindi noi avevamo, fatemi prendere da qua il codice e mettiamo la stringa questa. Eh, maledetto sia tu ok eh. e poi aspetta c'erano sempre un po' di problemi di copia e incolla position perché abbia Position, se mi ha scritto uguale. Cosa mi stai cercando di dire? Ah, c'erano due punti che non c'entra niente qua. Ok. Anche, anche nella slide c'erano due punti che non c'entrava nulla. Ok, quindi questo qua mi dovrebbe dire alla fine se è valido. E infatti mi dice falso quando in realtà è vero, quindi ci vorrebbe un uguale qua. Ok, se io poi invece al posto di un trattino ci mettessi un simbolo diverso, mi dovrebbe dire che è falso. Poi ci rimetto il trattino, al posto del 7 ci metto una lettera mi dice che è falso, però se ci rimetto il 7 mi dice che è vero. Ok, abbiamo debuggato il codice sulle slide, quindi il codice giusto è questo, che adesso ve lo faccio vedere. Ok. Ok. Quindi, eh, sì, probabilmente qua è stato rivisto più volte, valido uguale vero, valido uguale falso, è rimasta una versione non, non, fina, non finita e non, e non testata. E, vedete che succede normalmente. Cioè, non mi vergogno di aver trovato degli errori anche su un codice che abbiamo guardato, copia e incollato e, e, e verificato, ma poi alla fine degli errori ci sono lo stesso. Quindi non vergognatevi neppure voi se fate degli errori, è normale normalmente con tanti occhi gli errori si, eh, si trovano più facilmente un modo per trovare gli errori è quello che sto facendo io, cercare di spiegarvi come funziona, e se poi quando, mentre cerco di spiegarlo mi accorgo che non mi convince eh, può darsi mettiamo pure in discussione il fatto che le cose possono essere giuste o no, è normale nella, come dicevo nella prima lezione che ci vuole tanto tempo per scrivere un programma se ci ho messo due ore per scriverlo ci vorranno probabilmente due ore per trovare gli errori che inevitabilmente avrò inserito. Quindi fa parte eh, del normale programmazione, ecco, del normale metodo di lavoro. Poi ci è scappato in due punti lì in mezzo che non c'entrava niente, quindi mandava anche a Pallino la sintassi. Eh, ancora una volta, una regola, un motivo in più per provare a farsi davvero gli esercizi col compilatore piuttosto che non fidarsi di qualche cosa scritto. Ok, eh, volevo Farvi vedere un altro esempio. Adesso torniamo indietro. Eh, questo invece lo facciamo insieme, lo costruiamo. Qui erano alcuni esempi da vedere. Aspetta che mi sono perso. Dove era quello della Monte Carlo? No? Eccolo qua. Eh, questi erano esempi molto semplici, però eh, non... consiglio non prendeteli sotto gamba. Non se... Sembrano semplici, in realtà però sono la base per tutto ciò che segue dopo, ok? Il fatto di trovare la, la prima occorrenza di una, di, di una, di una proprietà, l'ultima, contare il numero di volte che una proprietà è valida, eccetera. Queste sulle stringhe sembrano problemi cretini, ma in realtà il concetto è lo stesso. Si applicherà a problemi anche più complicati, quindi, diciamo così, cercate di essere sicuri, diciamo, di, diciamo così, di padroneggiare bene questa parte. Eh, avevo trovato interessante. Eh, vedere un'applicazione no? sui cicli che può a volte semplificare certi tipi di calcoli eh, noi useremo no? vi faccio vedere un metodo di calcolo eh, che viene chiamato metodo cosiddetto Monte Carlo eh, ad esempio viene usato per, può essere usato per calcolare beh, in generale delle soluzioni equazioni differenziali ma anche nel caso molto più semplice per calcolare degli integrali eh, l'integrale poi alla fine, voi sapete anche se non ci siete ancora arrivati a matematica sono delle aree eh, e quindi un'area si può misurare andando a contare diciamo così, i punti che sono al suo interno adesso vediamo come eh, molti di questi algoritmi si basano sul fatto che il computer possa generare dei numeri casuali eh, Che ne so, un, tutti i giochi, tutti, si basano su una certa casualità No, nel senso che se tu giochi, giochi a carte, le carte ti arrivano in un certo ordine, le 13 carte che ti danno sono ogni volta diverse. Se lancio i dadi, ogni volta esce un numero diverso, compreso tra 1 e 6, con uguali probabilità se il dado non è truccato. Ma alla fine, se voglio simulare che un programma possa permettermi, che ne so, di giocare a dadi, io devo capire come fare a -estrarre un numero caso, far estrarre un numero casuale dal programma stesso. Mm? Ehm e eh, questo si può fare facilmente in Python perché esiste un modulo che si chiama random che contiene al suo interno varie funzioni appositamente per generare dei numeri cosiddetti pseudocasuali, casuali questa è la pagina di, di documentazione che parla del modulo random il modulo random contiene molte funzioni eh, ad esempio ci sono Funzioni che restituiscono dei numeri interi, quindi se voglio un numero a caso tra 0 e 10, chiamerò rand range di 10 eh, sulle sequenze, in realtà non conosciamo ancora le sequenze, valori reali, numeri reali, e la funzione più semplice che c'è in questo modulo è la funzione che si chiama random, quindi random è sia il nome del modulo che il nome della funzione, che restituisce un numero floating point, un numero reale, compreso tra 0 e 1 con 0 compreso e 1 escluso. Tutte le altre funzioni, in certo senso, sono derivate da queste. Questo restituisce i numeri distribuiti in modo uniforme, tra 0 e 1. Se invece voglio dei eh, numeri casuali distribuiti in modo uniforme tra due estremi A e B, posso chiamare il metodo, eh, la funzione, scusate, non il metodo, la funzione uniforme, oppure ci sono tutti i numeri che seguono distribuzioni diverse, come ad esempio la gaussiana e cose del genere, no? Come, la, gaussiana. la famosa Gaussiana è qua, di cui do la media e la distribuzione la deviazione standard e mi istituisce dei valori casuali. I valori veramente casuali non esistono. Okay? Infatti si parla di generatori di numeri pseudo casuali perché la vera casualità c'è solamente in natura. Il computer è una macchina deterministica, cioè se fa 3 più 2 fa sempre 3 più 2. Eh, quindi internamente l'algoritmo usa eh, il computer, in, questa, in questo caso questa libreria random usa degli algoritmi particolari per generare dei numeri che sono difficili da prevedere, imprevedibili. e Allora li chiamiamo pseudocasuali. in realtà non sono per nulla imprevedibili perché lui li calcola, e li calcola sempre esattamente nello stesso modo. Solo che questa sequenza di numeri casuali normalmente viene inizializzata quando il programma parte, tenendo conto del, della, della data e dell'ora del computer, e quindi ogni volta che il programma parte, questa sequenza di numeri viene inizializzata in un modo diverso e il programma vedrà dei numeri diversi ogni volta. Però sono dei numeri che dipendono da un seme di partenza, vedete che qua la prima funzione che vi forza è un seed, che, eh, che dice da quale punto di partenza inizia a lavorare il generatore di numeri eh, pseudocasuali. Um, Eh, scusate, sono perso un attimo. Ok, um, okay. E, e, e come vedete la documentazione dice che se io non imposto il seed eh, vi, viene usato il system time, cioè l'ora del, del computer, eh, l'ora attuale del computer. Quindi ogni volta generare dei numeri diversi. Quindi questo significa che se io vado a prendermi una console Python e importo, from. Uh, Random, import Random. Eh, avrò, ho importato la funzione random dal metodo random. Se chiamo questa funzione, mi restituisce un valore compreso tra 0 e 1. Ogni volta che chiamo questa funzione, la chiamo più volte, mi restituirà sempre valori diversi, con uguale probabilità. Ogni valore nell'intervallo compreso tra 0 e 1. Questa è una delle tante funzioni che ci sono nel metodo eh, nel, diciamo, così, nella libreria nel modulo random questo ci può servire appunto sia per gestire dei giochi quindi tiro un dado eh, il dado sarà tra 1 e 6 allora come faccio però a convertire questo valore in un numero tra 1 e 6 beh non c'è nulla di più facile che moltiplicarlo per 6 e prendere la parte intera cosa ho fatto? random mi dà un numero reale tra 0 compreso e 1 escluso, random per 6 mi darà un numero reale tra 0 compreso e 6 escluso, quindi il massimo sarà 5,9999. La, la parte intera mi darà un numero intero eh, tra 0 e 5, scusate. quindi alla fine per ottenere il valore di un dado devo sommarci 1 al fondo e quindi ogni volta che calcolo questa funzione mi darà un numero diverso con uguale probabilità tra 1 e 6 questo usando la funzione random che è la funzione di base poi come qualcuno fa notare esistono anche delle funzioni in questa libreria che abbiamo appena visto che lavorano già sui numeri interi ad esempio ehm, randrange mi istituisce già un numero tra 0 e n-1 oppure randint mi istituisce un numero tra un punto di partenza e un punto d'arrivo eh, entrambi compresi con questi minori uguali quindi qui dentro, dentro questo modulo random potete importare la funzione che vi serve e potete generarvi i numeri che vi, che, che vi possono servire Matteo mi dice che per avere 6 non possiamo moltiplicare per 7 no perché in questo caso avrei 7 valori diversi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ci sarebbe anche lo 0 Io invece lo 0 lo, lo devo togliere quindi calcolo un numero tra 0 e 5 e poi ci sommo 1 per averlo tra 1 e 6. Mettiamo il più 1 perché altrimenti. Esatto, come dice Lorenzo è giusto, mettiamo il più 1 perché altrimenti andrebbe tra 0 e 5. Allora, cosa ce ne facciamo di questi numeri casuali oltre che giocare ai dadi? Come fa ad esempio questo esempio di programma che simula. Eh, usando randint in questo caso anziché random eh, dei numeri tra 1 e 6 eh, estrae il primo dato il dado, scusate il secondo dado generando un numero tra 1 e 6 e poi mi stampa il, la coppia di valori che è stata diciamo così, appena calcolata e vedete che ogni volta sono diversi eh, io volevo farvi vedere una, un altro esempio invece di un calcolo matematico che usa le proprietà di numeri casuali cioè immaginiamo di voler calcolare l'area di un cerchio o meglio noi sappiamo che l'area del cerchio è pi greco r quadro e quindi volerci determinare quanto vale pi greco voi dite lo sappiamo già mat.p e eh, lo so che mat.p è già il valore di π greco però proviamo a vedere eh, se avessimo questo problema di calcolare l'area di questa figura geometrica che in questo caso è un cerchio come possiamo fare a ottenerla senza impazzire con gli integrali Ovviamente dal punto di vista numerico, non dal punto di vista analitico. Allora, l'idea quale potrebbe essere? Allora, io eh, posso in questo caso inscrivere il mio cerchio in un quadrato. E quindi è facile. Il cerchio di raggio 1 si inscrive in un quadrato di lato 2. Va bene. Dopodiché eh, immaginiamo di tirare delle freccette a caso, all'interno del quadrato, quindi estrarre casualmente dei punti all'interno del quadrato alcuni punti cadranno dentro altri punti cadranno fuori allora se io conto il rapporto la frazione tra quanti punti cadono dentro e quanti punti cadono fuori dal quadrato okay? questo rapporto a tendere quindi all'aumentare del numero di dadi di lanci che faccio diventerà sempre più vicino al rapporto tra le due aree al rapporto tra l'area del cerchio e l'area del quadrato circoscritto Ok? nel quadrato sono tutti dentro per costruzione ed è facile generare dei, numeri, cioè dei punti casuali all'interno del quadrato perché basta prendere la scissa tra meno 1 e più 1 e l'ordinata tra meno 1 e più 1 e a questo punto ogni qualunque combinazione mi dà un punto qualunque all'interno del quadrato. Però poi vado a vedere quanti di questi punti cadono dentro il cerchio, e mh, di fatto vado a vedere che soddisfino la disequazione base no? che definisce eh, il cerchio, quindi il quadro più x quadro sia minore o uguale del quadrato del raggio, quindi 1 in questo caso, e conto quanti cadono dentro rispetto a quanti ne ho lanciati. Il rapporto tra quanti punti cadono dentro e quanti ne ho lanciati è uguale al rapporto tra le due aree e quindi da questo rapporto posso ricavare l'area del cerchio e facendo la radice quadrata troverò eh, no, la radice quadrata, il raggio vale 1 quindi non c'entra eh, troverò quindi il valore di pi greco proviamo a farlo ehm, allora prendiamo senza, senza sbirciare sulle slide senza guardare dopo che è risolto questo metodo si chiama metodo di Monte Carlo. È un metodo, questo è un esempio molto semplice, però il concetto che sta alla base è il fatto di partire da generare tanti numeri casuali, un po' come al casino. No? Monte Carlo viene preso da quello, dal fatto che c'è il famoso Casinò, ehm, e usarlo per stimare dei valori di calcoli numerici che a volte sono troppo complicati da fare. Okay? In questo caso... L'area del cerchio lo sappiamo tutti calcolare, ma come principio si può applicare anche a, diciamo, a casi diversi. Purché abbiamo una semplice regola che mi dice chi sta dentro e chi sta fuori, io con questo metodo riesco a approssimare l'area della figura, eh? se ho la regola che mi dice. Anche se questa figura è una forma strana, complicata, che io non saprei eh, integrare essenzialmente. No? Allora, come facciamo? Noi lanciamo dei, dei, facciamo molti tentativi, ad esempio, quante ne facciamo? Ne facciamo mille. E ad ogni tentativo cerchiamo di generare un punto all'interno del quadrato. Quindi ad ogni tentativo genero un punto e poi mi chiedo se il punto sta dentro o fuori rispetto alla figura che sto cercando di misurare. Quindi faccio mille tentativi, vuol dire che ho ora un ciclo for che mi serve semplicemente a ripetere tante volte il lancio del singolo dado, il lancio del singolo punto, no? l'estrazione casuale del punto. Poi per ogni tentativo cosa devo fare? Genero un punto a caso, punto casuale in meno -1, 1, 1, cartesiano meno 1, 1 nel quadrato no? i cui lati vanno da x uguale a meno 1 a x uguale più 1 e le ordinate d'altro lato va da x, y uguale a meno 1 a y uguale a più 1 e poi verifico se il punto è interno al cerchio. Faccio queste due semplici operazioni. Allora, generare un numero casuale significa prendere x, uguale, allora devo importare from random import, andiamo un po' a vedere la libreria, cosa mi dice? Io a me servono non dei numeri interi ma dei numeri reali, quindi vado avanti, ecco qua, eh, distribuzione con valori reali, posso prendere questo, valori uniformi tra A e B. Okay. Mi restituisce un numero casuale floating point, tale per cui eh, questo numero sia maggiore o uguale di A, cioè il primo argomento che gli passo, e minore o uguale di B, cioè il secondo argomento che gli passo. Quindi posso usare questa funzione, importo la funzione Uniform dalla libreria random, from random import uniform, quindi all'inizio del programma mettiamo l'importazione delle funzioni di libreria che ci servono. E quindi in questo caso sarà molto semplice perché mi basta Generare per x un valore casuale uniformemente distribuito tra meno 1 e 1 per y un valore casuale uniformemente distribuito tra meno 1 e 1 e poi, e quindi ho estratto un punto qualsiasi all'interno di quel quadrato che abbiamo visto prima, il quadrato rosa. Adesso ci chiediamo il punto per caso è fuori o per caso è dentro al cerchio? E beh, questo lo posso fare semplicemente verificando se eh, x al quadrato più y al quadrato y, x per x più y per y è minore o uguale a 1. Mettiamoci un po' di spazi se no non si capisce niente. Allora avrò il numero di Uh, avrò un tentativo andato a segno, quindi interno uguale interno più 1. Ovviamente interno sarà un contatore che inizializzo a 0 prima del ciclo. E, e vado avanti così, faccio tanti tentativi, ne faccio mille e alla fine mi ricordo quanti sono... I punti che sono casualmente, casualmente estratti caduti dentro il cerchio. Vediamo un po' cosa esce. Eh, io posso stampare alla fine eh, interno virgola tentativi. Mm? Ciò stampiamo solamente per, per debug. Proviamo a farlo funzionare. Alla fine lui mi dice 795.000, Cioè ho fatto mille tentativi, di cui 795 erano caduti dentro il cerchio oh, ovviamente questo è casuale quindi se io lo ripeto questo primo il secondo numero sarà sempre 1000 il primo numero ogni volta varierà 780, 783, 803, 770, 806 è chiaro che è, è un valore casuale che ha un certo diciamo così, errore un certo range di oscillazione eh, noi l'abbiamo ottenuto estraendo così rispondo anche a Lorenzo dei numeri casuali che sono distribuiti tra il valore minimo meno 1 e il valore massimo più 1. Questo uniforme li dà distribuiti in modo uniforme. Uniforme vuol dire che ogni numero ha la stessa probabilità di essere estratto. Mentre invece altre distribuzioni, ad esempio quella gaussiana, dà maggiori probabilità ai numeri vicini alla media e minore probabilità ehm, ai numeri eh, più, più lontani dalla media. Ok. Eh, adesso 1.000 è un po' poco probabilmente, però questo 799, cosa c'entra col pi greco? Chiediamoci ancora questo. 799 è il numero di campioni che sono finiti dentro su 1.000 campioni testati. Che abbiamo detto dovrebbe essere uguale al rapporto tra le aree. Quindi, vediamo una, una proporzione da quarta elementare, interno sta a tentativi come area cerchio sta ad area quadrato. Giusto? Allora, l'area quadrato la sappiamo, quindi fatemi evolvere questa cosa. Area quadrato è 4, perché è 2 per 2, l'area di cerchio è pi greco per quadra, pi greco per r al quadrato ma r vale 1 per 1 al quadrato quindi vale pi greco quindi la nostra stima di pi greco la possiamo ottenere risolvendo questa cosa dicendo che è 4 per interno diviso tentativi quindi diciamo che il mio pi greco è uguale faccio il calcolo quattro per interno interno diviso tentativi print pi greco, vale vale Vediamo quanto, quanto ci dice, questo qua lo possiamo a questo punto commentare, ci dice che pi greco vale 3,19, oppure 3,12, oppure 3,18, oppure 3,13. È chiaro che eh, ogni volta, essendo una combinazione di nu mille numeri casuali, può darsi che ci sia un po' di oscillazione, poi chi fa statistica sta anche valutando valutare l'entità dell'errore. Se da mille ne facessimo un milione, sì? probabilmente ci mette qualche secondo in più e mi dà un valore che è decisamente più realistico rispetto al pi greco che conosciamo fino a tre cifre decimali le beccate giuste. Poi non so se io lo ripeto, mi dà di nuovo, eh, la terza cifra decimale è un po' ballerina, no? le prime due sembrano già più stabili. Quindi in questo caso abbiamo fatto dei calcoli, diciamo così, semplicemente di, aritme, di aritmetica banale, e poi con una proporzione finale abbiamo trovato quello che potrebbe essere una stima no, per un'area di una figura complessa. Quindi generando questi numeri, cosiddetto alla Monte Carlo, cioè numeri casuali ogni volta diversi. Se guardate la soluzione che c'è nelle slide genera il numero casuale in modo leggermente diverso quindi anziché usare la funzione uniform ha generato la funzione random che mi dà un valore casuale tra 0 e 1 e poi ovviamente per ottenere un valore tra meno 1 e più 1 ha dovuto moltiplicare per 2 il random e quindi la, la, da 0,1 l'ha trasformata in un intervallo 0,2 e poi l'ha shiftato a sinistra di 1 e quindi ha sottratto 1 No? quindi questa espressione qua meno 1 più 2 per r serve per trasformare il numero r che poiché esce dalla funzione random è distribuito all'intervallo da 0 a 1 e lo trasforma invece in eh, un numero sempre casuale però un intervallo tra meno 1 e più 1 quindi questo tipo di trasformazioni sono trasformazioni lineari semplici eh, diciamo, sono, sono semplici da ottenere noi che siamo stati più furbi siamo andati a guardare la documentazione e ci siamo accorti che guarda caso c'era già la funzione che ci serviva e quindi scrivere uniform tra meno 1 e 1 oppure scrivere random e poi moltiplicare per 2 random e sottrarre 1 è esattamente equivalente è esattamente la stessa cosa, anzi se andate a vedere la documentazione vi dice che dentro la funzione uniform fa esattamente questo okay? moltiplica random per l'ampiezza dell'intervallo valore assoluto di a b e poi gli somma il valore di partenza che in questo caso era meno 1 Cristian mi dice se ripeto tutto più volte faccio una media, sì ottengo un risultato che tendenzialmente dovrebbe essere più preciso ma alla fine per, per il tipo di calcolo che facciamo corrisponde esattamente a aumentare il numero di tentativi, quindi anziché un milione facciamo 10 milioni o quello che vogliamo e chiaro che non è un modo molto efficiente perché se, se, se abbiamo un calcolo esatto che mi dà questo valore possiamo usarlo, mentre invece ehm, qua eh, per avere più precisione dobbiamo spendere più tempo di calcolo ok um, un altro invece uso Dai, questo qua. un altro uso e quindi arriviamo alla fine dei, uh, dei valori casuali è proprio dei giochi e quindi usiamo l'ultimo quarto d'ora per fare qualcosa un pochino più divertente no? Eh, che ovviamente in un quarto d'ora riusciremo ad abbozzare, a iniziare ma poi essendo una cosa meno noiosa del, dell'area del cerchio magari vi viene voglia di provare a finirlo eh, proviamo a immaginare di voler eh, realizzare un programma che ci permette di giocare a blackjack no? un programma in python che giochi a blackjack contro l'utente adesso questa è un'affermazione molto molto spessa, molto impegnativa, eh, ne faremo una versione iper, iper, iper semplificata. No? Eh, facciamo finta che ci sia una mano molto semplice con un giocatore solo, quindi il banco dà le carte e c'è un giocatore solo, e per chi non sapesse le regole del blackjack, semplicemente tu hai delle carte in mano, e eh, ogni volta puoi decidere, quindi ti si danno eh, due carte, ogni volta puoi decidere se ti fermi oppure... Vuoi una carta in più? Se vuoi una carta in più, eh, cioè la, tutte le car diciamo così, hai un punteggio che appare alla somma delle carte che hai ricevuto. Vince tra i due giocatori, quindi il banco e il giocatore, colui che ha il punteggio più alto senza superare 21. Quindi più, chi, vince chi si avvicina di più al 21 senza superarlo. Se tu hai 22, sei fuori, è sballato e quindi vince l'altro, in certo senso. Okay. Um, come possiamo semplificare queste regole del gioco? Poi la regola è molto complicata, si punta, ci sono diciamo così, le, le, le puntate, le fiche, eccetera, eccetera, ma facciamolo semplice. Allora facciamo finta che il computer si dà una carta da solo e dice al giocatore che carta ha estratto. Uh, il computer poi dà due carte al giocatore, Due carte è il minimo per giocare, essenzialmente. Con una carta non, non ci fai nulla, e in base alla somma delle carte ricevute. Il giocatore decide se riceve un'altra carta oppure no. Quindi il giocatore dice: Ve ne voglio una, hit, dammela ancora una, oppure basta, mi fermo, mi bastano queste, stay. A questo punto, il giocatore, quindi, la sua mano consiste nel decidere se vuole ancora una carta o no e a un certo punto dire basta. Sarà il giocatore che sa, diciamo, vedendo le sue carte, quale punteggio ha. Se per caso la somma dei, dei punteggi delle carte del giocatore ha superato le 21, il computer lo ferma e dice no, guarda tu hai sballato e quindi ho vinto io. Mm? Eh, viceversa, se il giocatore si è fermato con un valore inferiore a 21, minore o uguale a 21, allora il computer deve giocare lui. Perché se il giocatore sballa, cioè supera il 21, il computer non deve neanche più giocare, ha vinto in automatico. Se invece il giocatore non sballa, ma si ferma, a un valore valido, tocca al computer giocare. E quindi è il computer che a questo punto deve decidere per se stesso quante carte vuole. E eh, lì chiaramente c'è tutta l'intelligenza del computer, noi magari decidiamo di usare un algoritmo cretino che dice se per caso ho meno 17, prendo, se più di 17... Mi fermo e se è maggiore di 21 ovviamente ho perso. Okay. Eh, Lorenzo mi chiede come si fa a indicare più vicino a 21. Eh, no, no, non c'è un modo per dire più vicino a 21 così in automatico. Eh, devi, dobbiamo costruire noi, no, eh, un, eh, usando il confronto maggiore uguale minore, eh, costruire il valore che ci serve. Mm. Eh. Jacopo mi dice giustamente che fai attenzione che quando estrai i numeri casuali, eh, se sono già usciti tutti i 7 è probabile che di sette non usciranno più. E quindi eh, ten devi tenere conto che le carte nel mazzo via via si esauriscono. Mm? Eh, allora, queste sono le regole eh, scusate, eh, del, di, di vittoria. Fate, leggiamole solo un attimo insieme. Eh, se il banco supera 21, vince il giocatore. Cioè a questo punto eravamo il banco, no? Giocava. Se il banco supera 21, il giocatore vince. Se il giocatore supera 21, vince il banco. Se tutte e due si fermano a un valore minore di 21, vince chi ha più punti, chiaramente. A parità vince il banco. Se hanno gli stessi punti, vince il banco. Per semplicità, noi possiamo, nella prima versione, poi siete liberi di farla più bella che volete, la prima versione io direi facciamo finta che il matto sia infinito. Cioè, se abbiamo un mazzo infinito, allora vuol dire che le carte, la probabilità con cui escono le varie carte eh, sarà eh, uguale per tutte. Cioè non cambia, non cambia anche estraendole, no? Eh, poi nella realtà non è così, quindi dovremo poi complicarci la vita per fare il, il mazzo finito. Però come prima versione facciamo finta di avere infinite carte, quindi ogni volta che estrago posso stare sempre sette e continua, continua a essere sempre la stessa probabilità di vincere sette. Eh, facciamo anche finta che non ci siano le figure che l'asso valga 1 e, e i valori delle carte siano tra 1 e 10 eh? eh, semplifichiamolo e non preoccupiamoci neanche del seme che poi in realtà il blackjack non serve a niente eh, sì, nel caso di pareggio vince il banco è eh, una regola del, del, del blackjack come del 7 e mezzo che è la variante italiana del, del blackjack stesso eh, quindi Partiamo da queste semplificazioni qua e se invece poi volete invece, potrete dopo che abbiamo fatto la versione semplificata aggiungere il fatto che abbiamo le carte estratte dai mazzi e quindi la probabilità diminuisce il valore dell'asso in realtà nel gioco vero il giocatore può decidere se quell'asso vale 1 o vale 11 e quindi la logica di gioco è un pochino più complicata eccetera eccetera. Ehm. Allora Proviamo un po' ad impostare questo gioco. Okay? Eh, come lo possiamo impostare? Allora, eh, prima di tutto io farei un programma che gioca un turno solo, un turno di gioco solo. Cioè gioca il giocatore, gioca il computer se deve giocare e mi dice chi ha vinto. Partiamo da lì. Poi tutto questo blocco qui Ovviamente andrà ripetuto perché il, la partita è fatta di più turni di gioco e poi dovrò tenere conto di quanti punti ha il giocatore, quanti punti ha il banco, di quanti punti ha il computer. Però anche qui facciamo un passo per volta. Ok? Ehm... Poi eh, sì, state già discutendo le, strategi, le strategie di gioco. Eh, Anton Giungio mi dice guarda che se io vedo che il giocatore ha 18 e io ho già 19 mi posso fermare o diciamo, evito di, di rischiare Sì, questo potrebbe essere nella logica di gioco del computer ci può stare allora come cosa, cosa possiamo come possiamo impostarlo no? allora, partiamo sempre dal, dallo schema generale Quindi diciamo così, la, la prima versione facciamo solo un turno di gioco poi questo turno lo inseriremo in un ciclo per fare la partita fatta di più turni, ma risolviamo un problema alla volta. Non prima, ma prima. Allora, cosa dobbiamo fare? Prima cosa, abbiamo detto che si estraggono le carte. Quindi abbiamo detto che primo, computer estrae una carta per sé. Due, questo dice, dicono le regole, eh, computer Estrae due carte per il giocatore. Tre, a questo punto, il giocatore gioca. Permettiamo al giocatore di giocare. E quindi può essere... Eh, quindi giocare significa può fare stay, può fare hit oppure può sballare. Poi, dopo che il giocatore ha giocato, gioca il computer. Il computer gioca. Solo se il giocatore non ha sballato. Se il giocatore non ha sballato computer gioca con la sua logica, con una logica che definiremo, affineremo via via. Ad esempio, quella che c'è nella slide è un primo esempio semplice della logica. A questo punto il computer a un certo punto si può fermare oppure sballa. E anche il computer, pescando una carta, gli viene una carta che supera 21 oppure decide, sulla base dei suoi criteri e della logica di gioco, si può fermare. E quindi alla fine, come ultimo passaggio, decidiamo chi ha vinto. Si decide chi ha vinto in funzione di chi ha sbagliato, quindi solo utente, oppure utente più computer, cioè utente si chiama giocatore, oppure ha gioc sbagliato entrambi, oppure solo il computer. Oppure nessuno? Non è possibile che sballino entrambi, perché se l'utente sballa per primo il computer non gioca neppure. E poi quanti punti ci sono a ciascuno se nessuno ha sballato? Questa è la logica della singola partita di gioco. Allora, come lo, eh, lo realizziamo? Allora, il primo punto, quindi passiamo no, punto per punto a tradurlo in codice. Il computer estrae una carta per sé. Quindi semplicemente eh, come chiamiamo le variabili? Possiamo avere... Eh, Due variabili che tengono conto del punteggio del, punteggio come numero di carte del computer e del punteggio del giocatore. Chiamiamolo banco e non computer, dai. Quindi, estraiamo una carta, uguale, lo estraiamo a caso, e poi diremo che i punti del banco inizialmente sono uguali alla carta, al valore di quella carta. Questa carta sarà un valore casuale tra 1 e 10 quindi possiamo usare, andiamo a vedere la, la, la libreria random, eh, su numeri interi, quindi torniamo indietro, rand range di 10, o randint tra 1 e 10, randint. Quindi importiamo import randint from random, e ovviamente non funziona perché si scrive il contrario, scusate, from random import randint. Quindi carta sarà un randint da 1 a 10 e i punti iniziali del banco saranno la carta. Eh, io dirò all'utente il banco ha, ha la prima carta. Scusate, fuori. Poi il computer estrae due carte per il giocatore. Quindi estraggo una carta di nuovo tra 1 e 10 e quindi dirò al giocatore, ho estratto, hai la carta, carta. Estraggo la seconda carta, una printess, scusate, print. Estraggo la seconda carta, chiamiamola carta 2 e ti dirò hai la carta anche carta 2 e quindi alla fine io posso sapere che i punti giocatore sono uguali a carta più carta 2 questo è un valore Riccardo che ascolta un'altra lezione in concorrenza con la mia e sono geloso eh. e punti giocatore sarà la somma delle due carte i punti giocatore e punti banco servono al computer per sapere chi ha vinto, ma non devo visualizzare, cioè il giocatore si farà i conti a mente. E questa è la parte iniziale. Se io lo eseguo, dice che il banco ha 4, tu hai un 2, un 10. Se lo rifaccio, il banco ha 3, tu hai un 3, un 6 e così via. A questo punto gioca il giocatore. Eh? Gioca il giocatore e io devo permettergli di, eh, di, di fare... Diverse azioni, cosa vuoi fare? E diciamo che devi inserire una H per hit, oppure facciamo così in italiano, C uguale carta, L uguale lascia, F uguale ferma, facciamo così. E quindi eh, ripetiamo l'acquisizione di un dato finché azione non è F. Perché F li fa fermare il gioco oppure ha sballato o punti giocatore diventa maggiore di 21. Allora lui può giocare fino a che o dice basta e si può anche fermare subito oppure ha sballato. Giusto? Allora a questo punto chiediamo che cosa ha voluto fare. Se ha scelto eh, carta, quindi if azione uguale carta, allora estragono una carta. Quindi rifaccio esattamente la stessa cosa che c'era scritta qua, estraggo una nuova carta, ti faccio vedere quella che ho estratto e aggiorno i punti. Punti giocatore uguale a punti giocatore più. Se ho messo C. Se eh, a questo punto i punti giocatore, eh beh, basta. Altrimenti se l'azione fosse F, che è l'altra azione permessa, cosa devo fare? Else cosa devo fare negli altri casi? Allora, nell'ultimo caso ovviamente eh, devo stampare azione non valida. Se l'azione fosse F, Devo fare qualche cosa, ma allora, punti giocatore non devo incrementare, la carta non la devo estrarre, quindi in realtà non devo fare nulla. Magari do solo conferma, dico ok. Eh, dunque Gabriele mi dice. Beh, certo, certo, ho sbagliato io la condizione della riga 20, grazie della segnalazione. Allora io devo continuare a giocare se, se l'azione è diversa da F e and i punti giocatore sono minore o uguali a 21. Ho ragionato sulla condizione inversa di uscire, invece nel Y devo scrivere la condizione per rimanere dentro. Eh, punti giocatore, uguale a punti giocatore più 1, è una figata programmare con voi, perché con tutti gli errori che faccio me li correggete subito e non li devo cercare io dopo. E quindi non è più 1 ma più carta. Mm? Quindi ritorniamo al while, devo permettere al giocatore di andare avanti solo se non mi ha detto basta e non ha ancora sballato, quindi i punti sono minore o uguale a 21. Se, mi, se vuole una carta gliela estraggo, e quindi qua abbiamo detto un, un random, quindi il mazzo è infinito e quindi non teniamo conto di quante carte sono ancora rimaste nel mazzo, e poi sommo ai punti giocatore ai punti quelli della carta. Ovviamente se poi questo punti giocatore diventasse maggiore di 21 mi rende falsa questa condizione che rende falsa complessivamente l'end quindi la condizione del while e quindi uscirà comunque se azione è uguale a f non entra proprio nel ciclo esatto io posso fermarmi già sulle due carte che ho posso decidere di non prenderne altre eh, poi mi manca attenzione, si sì, ha ragione anche eh, Christian che mi dice però così vado avanti all'infinito sì, perché io mi sono alla fine come ultima istruzione prima di ricominciare il ciclo dovrò leggere la prossima azione quindi questa è la prima azione che leggo poi elaboro questa azione e poi leggo l'azione successiva che sarà pronta per la volta successiva Ehm mm. um. Azione uguale F, va a verificare che cosa deve fare il programma quando l'utente ha inserito F. Giustamente voi mi dite non è possibile entrare nel while se ho inserito F, quindi è vero, questo non serve a niente perché se azione fosse uguale a F io non sarei proprio entrato nel while, quindi in questo caso non si può mai verificare. Meglio cancellarlo. Eh, Lorenzo e altri mi dicono ma perché usi carta qui che lei già usata sopra? Allora per me carta sono variabili usa, usa e getta, perché quello che rimane nella memoria del gioco sono solamente i punti, poi ogni volta estraggo una carta incremento i punti, estraggo una carta e incremento i punti, noi non siamo ancora capaci a, a ricordarci tutte le carte che sono uscite in sequenza, quindi abbiamo un'unica variabile che si ricorda solo l'ultima carta che ho estratto. Poi l'informazione importante sulla base della quale si deciderà poi l'esito della partita ovviamente sarà... Eh, sul confronto della somma dei punti eh, Paolo mi dice dovremmo mettere un if se i punti sono maggiori di 21 no, perché se i punti diventano maggiori di 21 qua ah no hai ragione certo, è vero, è vero, è vero. non devo chiederti l'approssimazione l'approssimazione te la chiedo solo se non hai ancora sballato quindi if punti giocatore è ancora minore o uguale a 21 beh no, minore perché se è uguale a 21 ti fermi in automatico per definizione se è minore di 21 ti chiedo cosa vuoi fare ancora quindi vediamo un po' se con queste correzioni di cui vi ringrazio la cosa ha un senso dunque ho dimenticato i due punti dopo l'if questo è facile allora hai carta 8, hai carta 3. Facciamo finta di far ferma e il programma esce. Se faccio run, di nuovo, invece voglio una carta. 1, quindi 5 più 1, 6 e 1, 7. Ancora? 7 e 2, 9. Ancora? 9 e 2, 11, ma adesso arrivo al 10. Era 11 più 7 è 18 potrei fermarmi se, vado, se andassi ancora avanti mi esce un 10, 28 e ho sballato alla grande no? succede sempre così: ti avvicini a poco per volta e poi ti arriva la fregatura ehm... ok qui se vogliamo diciamo solamente per, per, per debug possiamo stampare i punti giocatore per vedere se il programma li ha calcolati giusti. Quindi se io mi fermo subito, mi stampa 10 che è 8 più 2. Provo a prendere una carta e fermarmi, quindi carta, ferma, 5 più 8 più 5 fa 18, giusto. Proviamo a sballare, carta, carta, carta, 26 ho sballato e me lo dice. Ok, quindi questa è solamente una print di, di, di, certezza, di confronto. Quindi, alla fine di questo while, io sono uscito in due casi. Ehm, nel caso in cui ho deciso di fermarmi e nel caso in cui ho superato il 21. Ehm, Antonio mi dice, dovresti mettere un minore anche qua. Dunque, fatemi ragionare. Se io avessi esattamente 21 punti, ha senso che il programma mi chieda ancora che cosa vuoi fare? No. Quindi è giusto mettere un minore. Giustamente mi fai notare che la condizione che metto qua e la condizione che metto qua deve essere la stessa, perché altrimenti andrei su al while con una condizione diversa rispetto all'IF e quindi rischierei di controllare questa condizione senza aver chiesto la nuova azione. Quindi è, è giusto così. Nell'esempio, se no salta fuori un ciclo infinito eh, in cui non fa nulla. Eh, quindi a questo punto possiamo dire qualcosa al giocatore, quindi chiediamo. Se possiamo fare un controllo che dice if giocatore, punti giocatore, uguale 21, possiamo dire complimenti. Uh, altrimenti, se punti giocatore, l'if punti giocatore maggiore di 21, gli diremo hai sballato, altrimenti gli diremo, eh, su due punti, gli diremo, adesso gioco io. Se vogliamo possiamo dire anche quanti punti ha, visto se lui magari non è capace di fare i conti. Hai punti complimenti perché hai raggiunto il 21 ma non è detto che tu abbia vinto eh? quindi diciamo complimenti adesso gioco io complimenti hai 21 adesso gioco io così e quindi proviamo di nuovo se mi fermo mi dice hai 8 punti, adesso gioco io. Ho dimenticato uno spazio. Se vado avanti e mi fermo, mi dice di nuovo ho 8 punti, adesso gioco io. Proviamo a sballare. Carta, carta, ah, hai 21, guardate che è arrivato. 6 più 10, 11 più 5, 21. Per fortuna abbiamo testato anche quel caso. Invece il caso in cui sbagliamo avevo 17, mi ha dato un 8, hai sballato. E quindi questa è la parte di codice che ha come scopo quello di calcolare i punti del giocatore. I punti del giocatore potranno essere minori, uguali o maggiori a 21 e, e, e sulla base di questo il programma deve andare avanti facendo giocare il computer. Quindi il computer ovviamente farà delle sue scelte, estrarrà delle carte, deciderà se estrarle o no, quindi se andare avanti o fermarsi, e alla fine avrà un valore finale per punti del gioca... punti... banco. I punti banco li abbiamo dimenticati qua, li abbiamo inizializzati con la prima carta, e poi eh, qui giocherà la logica di gioco del computer. Se volete, per, avere, per non inventarvene una da zero, potete copiare quella che era suggerita qua nella slide. No? Quindi se punti banco minore di 17 allora prendi una carta, se punti banco maggiore di 17 mi fermo, se ho sballato invece vabbè, mi fermo lo stesso, qualcuno di voi diceva se io adesso già ho dei punti banco che sono maggiori o uguali a quelli del giocatore mi fermo comunque anche se fosse più piccolo di 17. Qui potete mettere la, log la logica che volete, quindi ci sarà un ciclo While in cui il computer gioca fino a quando non decide di fermarsi sulla base del suo criterio oppure fino a quando non ha sballato. E alla fine dovremo mettere le ultime istruzioni che vanno a verificare punti giocatore e punti computer e dicono chi ha vinto. Queste ultime due parti lascio che vi divertiate voi così vi divertite. La, la logica del giocatore era semplice, era, bl era blindata, no? perché è il giocatore che decide cosa fare. La logica del banco, cioè del computer, invece ci possiamo, diciamo così, eh, sbizzarrire e, e cercare di, di farlo vincere, no? di fare un computer che ci batta facilmente. E ovviamente poi alla fine sono un paio di if per dire chi ha vinto e chi non ha vinto. Okay? Quindi vi lascio divertirvi a completare questo esercizio, poi ce lo scambiamo online e vediamo chi, chi l'ha fatto più bello, chi riesce a vincere contro l'altro, possiamo anche fare i tornei se volete. E, e, nel tempo libero. Diciamo così, dei prossimi giorni potete provare a giocare su questo e, e, e diciamo così, discutiamo sulle possibili strategie. Eh, venerdì invece avremo eh, il laboratorio, è il primo dei due laboratori che si concentrano sui cicli, il, secondo sarà, il giovedì prossimo sarà ancora un laboratorio sui cicli, quindi due settimane le abbiamo usate per affrontare l'argomento, useremo due settimane per, eh, di laboratorio per cercare di, di, di metterlo in pratica. Eh, a questo punto oh, mi scuso per aver sforrato qualche minuto, però eravamo troppo presi dal gioco. Eh, come al solito vi lascio poi questa bozza di, di, di file a disposizione per chi volesse dare un'occhiata a guardarlo e adesso quando chiudiamo la lezione rispondo alle ultime domande che sono rimaste in sospeso nella chat. Eh, noi ci vediamo di sfuggita giovedì e poi la settimana prossima inizieremo il nuovo argomento, ossia le funzioni. Grazie di tutto e buona giornata.